Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Manca soltanto un mese natale, quindi anche oggi video dedicato a Natale e anche oggi andiamo a realizzare delle decorazioni utilizzando un kit già pronto che eh, potete trovare sul sito di Everyday Deals. Se non avete già visto il video in cui vi parlo di questo sito, Everyday Deals è un sito in cui eh, potete trovare un sacco di um, materiale dedicato alla pittura diamanti ma non solo perché trovate anche un sacco di cose dedicate alla pittura numeri, al punto croce e al ricamo la cosa più bella di questo sito è che potete trovare Kit per ogni esigenza, adatti a tutte le età e di diverso genere. Nel sito, infatti, non trovate soltanto dei quadri, ma anche un sacco di eh, oggetti utili come scatoline segnalibri, borsette quaderni ma anche kit già pronti eh, di ogni tipo che dato che siamo sotto Natale credo che possano essere anche un'ottima eh, idea regalo da lasciare sotto l'albero per amici, parenti bambini, ragazzi vanno bene davvero a tutti ma soprattutto sono molto economici quindi insomma potreste fare un bel regalo spendendo davvero poco. Io vi consiglio di andare a visitare il sito e se trovate qualcosa di interessante potete anche utilizzare il codice sconto il codice sconto che a questa volta è davvero incredibile perché potete utilizzarlo su tutto il sito e su tutti i vostri acquisti e come sempre vi lascio sia il link del sito che i link dei materiali che utilizziamo oggi che il codice sconto con tutte le informazioni che vi servono giù nell'info box detto questo direi che è il momento di iniziare a creare qualcosina di molto carino dedicato appunto al nostro Natale il kit che andiamo ad utilizzare è questo che come vi dicevo prima è un kit già pronto questo significa che non è necessario acquistare altro per poterlo realizzare e all'interno di questo kit si trovano ovviamente tutti i diamanti di cui abbiamo bisogno per realizzare le nostre decorazioni no no no Adesso ti viene voglia di stare in braccio? Ma ogni video così dobbiamo fare? Ogni video così? Non puoi dormire, basta, come tutti i gattini. Allora, dicevamo, all'interno del kit trovate ovviamente anche la pennina con il gel per poter prendere più facilmente i diamantini. E ovviamente anche il vassoietto in più ovviamente ci sono anche le decorazioni che nel mio caso sono 5 e sono un babbo natale un albero di natale uh! caduto il gatto si è offeso adesso che nel mio caso sono un babbo natale un albero di natale una renna delle campane e eh, una pila di pacchi da regalo Questo ovviamente perché sono dedicati a Natale Ma ci sono kit anche con diversi soggetti E per diverse festività Ma all'interno trovate anche le catenelle Ovviamente dello stesso numero delle decorazioni E anche i gancetti Per poterli appendere dove volete E niente, con questo è tutto Io direi subito di iniziare Ho deciso di iniziare dall'albero di Natale Ovviamente la decorazione ha una base adesiva che eh, è rivestita in questo momento da un foglio trasparente protettivo iniziando la mia decorazione dal verde vado a prendere il sacchettino che corrisponde al simbolo più che è questo lo verso nel vassoietto Lo vado ad agitare in modo che tutti i diamanti si ritrovino rivolti dalla parte giusta per poterli appunto prendere con la pennina. Vado a rimuovere adesso la plastica protettiva e uno alla volta vado a posizionare i diamanti sopra a tutti i simboli contrassegnati con il più. adesso vado ad attaccare quelle con il simbolo meno che è sempre un verde ma leggermente più scuro applico adesso le perline che servono per ricoprire il tronco utilizzo questo argento super luminoso è davvero qualcosa di incredibile per la neve Applico ora i diamantini che saranno poi le decorazioni dell'alberello. Queste sono più grandi rispetto a quelle che ho utilizzato fino ad ora. Molto bene, manca solo la punta. Ho completato la prima facciata adesso lo giro e ovviamente vado a riempirlo anche dall'altro lato tiriamo via la pellicola e ricominciamo vado avanti veloce ci vediamo quando l'ho completato ho completato tutte le decorazioni adesso vado a passargli uno strato di colla vinilica diluita con un po' d'acqua questo non è un passaggio necessario ma quando ci sono di mezzo i glitter e i brillantini io lo faccio sempre riempio bene tutti gli spazi anche i bordi in modo da sigillare bene tutto e da proteggere anche la decorazione e farla durare più a lungo Okay. adesso aspettiamo che si asciughi perfettamente la colla e poi ovviamente la passiamo anche dall'altro lato E niente con questo è tutto il progettino è finito come avete visto è stato davvero molto molto semplice molto veloce ma soprattutto sono davvero super super carini super luminosi e davvero molto d'effetto penso che queste decorazioni siano utili non solo per decorare eh, l'albero o le finestre ma magari anche eh, come tocco in più da dare al nostro eh, pacco regalo fatemi sapere invece voi sotto nei commenti in che modo utilizzereste queste decorazioni e fatemi sapere se questi kit vi piacciono e vi interessano oppure no così eh, magari ricerco anche di realizzare qualcosa che possa essere più nei vostri gusti e niente con questo è tutto ora tocca a voi vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi è tornato utile se vi piace se vi ha dato qualche idea o qualche spunto in più ricordatevi anche di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina ed essere sempre aggiornati sulle nuove idee che vi propongo e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video e buon natale